Buonasera a tutti, e benvenuti a questo incontro dove parleremo di cultura, rigenerazione urbana, ma soprattutto di periferia. Um, grazie per essere qui, grazie al Circolo dei Lettori che ci ha ovviamente ospitati. Prima di iniziare a presentarvi uh, gli ospiti, um, vi accenno soltanto che uh, laggiù al fondo abbiamo un tavolino con... Uh, Um, un progetto legato all'apicoltura che stiamo portando avanti sul quartiere di Falchera uh, una raccolta fondi per um, reinserire 10 persone con, con problemi e la nostra raccolta fondi è arrivata a 2.500 euro dobbiamo arrivare a 5.000 quindi poi se qualcuno fosse interessato possiamo più tardi approfondire il tema allora innanzitutto parto col presentarvi quindi i, i, gli ospiti Abbiamo sulla sinistra l'assessora Carlotta Salerno, assessora alle periferie, progetti di rigenerazione urbana, politiche educative giovanili, materie relative all'istruzione della città di Torino, benvenuta. Poi abbiamo l'assessora Rosanna Purchia, eh, politiche culturali, musei, e biblioteche, attività e manifestazioni culturali, archivio storico eh, del, della città di Torino. In collegamento, eh, adesso qui non si vede, eh, tra poco lo, lo vedrete, suppongo, c'è il giornalista Paolo Morelli eh, che si occupa di tematiche sociali, eh, comunicazione, ma soprattutto lavora, su, ha lavora ha lavorato sui territori di, della circoscrizione, se, eh, perché innanzitutto abbiamo voluto... Uh, organizzare questo evento perché uh, è palese che una città non può avere delle zone che vanno a due velocità. Uh, su Tori Torino su, su questo argomento sta lavorando tanto, e, um, quindi uh, con argomenti legati alla cultura, alla, alla rigenerazione urbana. E, um, Motivo per cui vorrei iniziare dando la parola all'assessora Salerno con eh, una domanda. Lei è stata per cinque anni presidente della circoscrizione 6, quindi una domanda che potrebbe sembrare eh, banale. Cosa significa rigenerazione urbana eh, con questa esperienza alle spalle e adesso soprattutto avendo un ruolo legato alla rigenerazione sulla periferia? Grazie, innanzitutto buonasera a tutte e tutti, sono molto felice di essere qui e di essere qui con Rosanna perché ci piace molto lavorare insieme e fare progetti concreti insieme. In realtà la domanda non è affatto banale perché io credo che non ci sia una risposta univoca al concetto di rigenerazione urbana, se ci fosse una risposta univoca e lineare non sarebbe complicato come mettere in atto processi di rigenerazione urbana che aiutino, sostengano e modifichino in qualche modo strutturalmente il tessuto in forza di un percorso di miglioramento e di, eh, di crescita e di sviluppo per il territorio duraturo, perché spesso gli interventi di rigenerazione urbana ehm, si infrangono poi sul medio-lungo periodo, perché se non sono adeguatamente supportati con eh, le progettualità che continuano o se non sono eh, non si innestano sul territorio in maniera armonica rispetto all'identità stessa del territorio, quello che succede è che poi, come dire, creano delle cattedrali nel deserto che non sono necessariamente fisiche, anche cattedrali progettuali nel deserto. Quindi, in realtà, il concetto di rigenerazione urbana è un concetto estremamente composito, su cui, tra l'altro, la città di Torino lavora da moltissimi anni e lavora da molti anni in modo molto positivo, portando avanti delle progettualità che poi sono state faro anche in Europa dal punto di vista della rigenerazione urbana. In alcune situazioni si sono ottenuti effetti appunto molto evidenti, e anche molto duraturi, in altre situazioni invece c'è stato un maggiore sfrido con il, eh, con il territorio e quindi una mancanza di armonia che ha determinato appunto la, la difficoltà a far durare nel tempo la progettualità di rigenerazione stessa. Credo personalmente allora, nella sfida che mi è stata data con l'attribuzione delle deleghe, abbiamo detto col sindaco che abbiamo legato istruzione, quindi scuola e rigenerazione urbana, intendendo la scuola come il primo luogo, il primo motore della rigenerazione urbana. Quindi il luogo della scuola, luogo fisico da un lato, perché non c'è contenu contenuto senza contenitore, ma anche tutto ciò che accade nella scuola intorno alla scuola, le dinamiche delle famiglie, delle bambine e dei bambini, l'intorno, il fatto che le scuole comunque se vengono aperte al territorio sono dei, degli incredibili fari che tengono il territorio acceso, ecco siamo partiti dalla riflessione che il primo motore della rigenerazione urbana è una scuola che funziona, una scuola che risponde alle esigenze del territorio, una scuola che ha la capacità di costruire e di guardare lontano e di guardare al percorso che deve intraprendere con le bambine e con i bambini e con le ragazze e con i ragazzi, quindi sicuramente un primo tassello è questo. Quello. Abbiamo un tassello fondamentale che è il tassello fisico perché non c'è rigenerazione se non c'è decoro. Le persone chiedono come è giusto decoro urbano. Decoro urbano anche molto semplice: quindi, non c'è rigenerazione se non c'è cura della città, se non c'è la percezione di una città pulita con, con le strade a posto. Cioè, quello è il primo senso eh, di, un luogo, di un luogo curato e che quindi si può affacciare all'irigenerazione, e poi abbiamo tutti l'elemento invece dei processi di rigenerazione urbana che sono i processi che hanno la capacità di prendere il meglio dei territori e aiutarlo a crescere aiutarlo a svilupparsi una cosa su cui abbiamo, abbiamo lavorato anche in precedenza, cioè in precedenza era una protesta che facevamo come circoscrizioni, di cui abbiamo chiacchierato con Rosanna che ha attuato il meccanismo esattamente opposto a questa protesta e quindi venendo incontro a quello che dicevamo continuamente, ovvero che... Si sbaglia quando si crede di, di dover innestare nei territori periferici qualcosa che venga da fuori e dal centro, soprattutto in materia culturale. Quindi prendo qualcosa di esterno e lo devo, devo creare un innesto o comunque devo portare come se fosse qualcosa di esotico. Secondo me il primo motore di rigenerazione urbana è che su qualunque fronte sociale, socio-economico e culturale si valorizzi, si faccia crescere, si diano reali possibilità a ciò che di autoctono c'è nel territorio perché poi in ogni quartiere abbiamo le peculiarità abbiamo le caratteristiche umane di composizione rispetto anche all'età rispetto alla storia stessa del quartiere i nostri quartieri hanno tutti identità molto forti storiche rispetto proprio a come si sono formati anche rispetto alla storia di Torino ecco quello che dobbiamo fare per attuare dei processi di rigenerazione è quello di prendere ciò che c'è il meglio e aiutare questo meglio a svolgere svilupparsi, ad, ad avere come dire, solidità e a crescere e a poter come dire, eh, coinvolgere la maggior parte di territorio possibile intorno a sé. L'ultimo elemento, e poi chiudo per questa parte per non farla troppo lunga, è la capacità eh, e la possibilità di coinvolgere più persone possibili in questi processi. Cioè a volte i processi di rigenerazione urbana eh, o comunque quelli che, che attuiamo belli, ma prendono fasce molto limitate della popolazione. Perché è difficile intercettare le persone, non perché ci sia una, un difetto, non perché ci sia una scarsa volontà, tutt'altro. Ma è complicatissimo in questi ultimi anni, men che meno. Eh, come intercetto, per esempio, le ragazze e i ragazzi che non studiano, non lavorano e spesso sono chiusi in casa? cioè citofono, quindi le, la sfida veramente grande è come arrivo alle persone, come raggiungo coloro che dai processi, da questi processi di rigenerazione non sarebbero naturalmente interessati perché c'è chi è ricettivo chi si guarda intorno chi magari ha sorpresa l'anziano io poi appunto la mia esperienza forte sulla 6 ma avevamo l'anziana che andava a fare la spesa e che aveva una vita come dire sicuramente non associativa ma le antenne drittissime rispetto a ciò che accadeva no? il monitoraggio dei, dei cambiamenti della panchina della strada ma c'è chi invece a questi processi non è naturalmente interessato e quindi la domanda è come facciamo a raggiungere queste persone e soprattutto a condividere con loro quello che è il nostro senso di rigenerazione, quello che è il processo che vogliamo attuare. Grazie. Grazie Assessora Salerno e di conseguenza io adesso rimbalzo la, la, la domanda all'Assessora Purchia uh, però uh, con un'altra accezione, e quando parliamo di valorizzare il territorio uh, di cosa stiamo parlando e cosa vuol dire poi nel concreto? Ma allora intanto siamo posso dire perché veramente lavoriamo molto bene insieme anche se ci conosciamo da pochi mesi e molto felici di essere qui e di condividere con voi un lavoro nel quale crediamo moltissimo e che ha già dato, dico in pochissimi mesi, molti risultati concreti. Allora, i bisogni del territorio. Intanto siamo partiti dal presupposto che, uno, non bisogna ghettizzare. Certo, siamo partiti dalle circoscrizioni perché sono parte integrante della nostra città, uno. Due, siamo partiti dal presupposto che noi nel momento in cui iniziavamo a lavorare dovevamo con lo stesso credo metterci a lavorare per trovare gambe e soluzioni. Tre, dimenticavo non dobbiamo inventare nulla perché Torino, e il territorio torinese è un'esplosione reale di cultura di animazione di creatività di giovani sani che dobbiamo solo far crescere affinché diventano invadano positivamente contaggino positivamente tanti giovani del loro stesso territorio e non solo da qui è nata la nostra idea di circoscrizione al centro adesso forse Lorenzo vi fa scorrere un po' di slide nessuno vi vuole ehm, annoiare ma questo lavoro che abbiamo fatto partendo dalla responsabilità dei presidenti dando ruolo ai presidenti delle circoscrizioni alle giunte delle circoscrizioni abbiamo chiesto loro di farsi parte attiva convocare le associazioni presenti nel territorio abbiamo creato al Teatro Reggio un bellissimo non abbiamo fatto convegni, non abbiamo fatto chiacchiere perché cioè, non, non abbiamo bisogno di questo abbiamo messo lì otto tavoli di lavoro ogni tavolo c'era il presidente della circoscrizione le associazioni da loro invitate e hanno diciamo elaborato un documento di bisogni di realtà di necessità da questo lavoro noi abbiamo tratto una specie di mappatura che non è esaustiva attenzione perché in corso d'opera certo l'abbiamo voluta fare veramente in pochissimo tempo abbiamo iniziato voi sapete abbiamo iniziato a lavorare a novembre abbiamo, il primo incontro l'abbiamo fatto il 18 dicembre quindi insomma stavamo ancora capendo dove ci trovavamo poi non c'erano solo queste emergenze e, e quindi il tempo era poco e abbiamo man mano lavorando vero Lorenzo che qui in sala ehm, capito e ricevuto telefonate di associazione che per affanno delle stesse circoscrizioni ma devo dire anche Carlotta permettimi di una certa disabitudine dei presidenti ad essere chiamati in prima persona a espletare il loro ruolo erano, quindi erano diciamo anche loro un po' disorientati da un metodo che avevamo un po' condiviso con Carlotta e quindi strada facendo molti altri quindi abbiamo continuato a scoprire mondi in realtà io stesso lo devo fare uno perché ovviamente la mia indole e il mio passato professionale mi portano a questo tipo di curiosità e di interesse e due principalmente perché nella mia veste è mio dovere farlo giro vedo ascolto vedo spettacoli e trovo ogni volta una reale sorpresa tutto un mondo fatto da giovani dai 30 anni in giù professionisti che fanno dei sacrifici pazzeschi che si costruiscono i teatri che aprono dei teatri cioè è un mondo del quale devo essere sincera io sono profondamente innamorata e quindi il fatto di eh, mettere a disposizione il mio lavoro magari anche un po' la mia esperienza a loro disposizione e, e Carlotta da parte sua con tutto il suo mondo la sua esperienza nel mondo delle circoscrizioni, nel mondo della scuola che è fondamentale, abbiamo creato una sinergia e un gruppo di lavoro, non solo io e lei, ma tutti i collaboratori che sono dietro di me e dietro di lei, è un po' un, una squadra, devo dire, secondo me rara, una, una squadra, ma non la squadra che lavora, certo dobbiamo lavorare, è il nostro dovere, quindi non è che facciamo niente, che abbiamo lavorato, ah, beh, hai fatto un quarto del tuo dovere, cioè niente di più, niente di meno. Parlo di squadra nel, di, nel senso di comunità di intenti ed è venuta fuori, non so se le slide arrivano, perché questo mi interessa farvelo vedere, abbiamo creato una mappatura dove abbiamo visto dei picchi nella nostra città, non, non chiamiamo più circoscrizioni, perché è la nostra Torino, dove, vabbè, poco male, eh, il, ehm, abbiamo visto quanto siano, eh, diciamo, diffuse e in che maniera le attività culturali nella nostra Torino. Scoprendo che ci sono parti di Torino, che devo definire col numero la 6, la 7, dove c'è esplosioni, poi improvvisamente e, e misteriosamente la 2 e la 3 ah. boh. è successo lì? Eh, questo è stato importantissimo per noi ma perché tutto questo lavoro all'atere di questo lavoro perché poi va bene fare tutti gli studi le mappature, le cose eh, poi cioè, il territorio chiede e allora che succede? quindi Abbiamo a Latere fatto un lavoro devo dire del quale noi andiamo molto orgogliosi perché le risorse economiche della città quelle ordinarie sappiamo che sono quelle che sono in un momento in cui non avevamo un bilancio approvato quindi non potevamo in nessuna maniera anche avendole distribuire risorse le abbiamo trovate fuori le abbiamo trovate fuori dal bilancio ordinario del comune. Da una parte abbiamo partecipato a un bando europeo che ci ha dato risorse per un milione e mezzo, un'altra parte ci siamo messi a cercare sponsor che ci ha dato risorse per 600 mila euro, un'altra parte il eh, Ministero della Cultura ha ridistribuito proprio con l'obiettivo dei territori un um, 22 milioni che sono stati ridistribuiti in tutte le città metropolitane d'Italia proporzio proporzionalmente ai loro abitanti. A Torino è, è capitato un milione e nove, che male non è. Quindi la somma di tutto questo fa 4 milioni di euro, una cifra che non lo dico io ma me lo sento dire da Carlotta, me lo sento dire dai collaboratori, me lo sento dire da, dai funzionari, me lo sento dire continuamente dal, da, dalle persone che incontro, 4 milioni di euro tra il 22 e il 23, che le associazioni, quel mondo così vivo, così importante e culturale, non aveva mai visto con queste entità, se non magari 2, 3, 4.000, 5.000, quello che potevano fare le circoscrizioni e quello che poteva fare la città di Torino. Questo perché? Perché vuol dire dargli gambe, vuol dire dire adesso c'è una progettualità che c'ha due anni, i bandi sono online, quindi voglio dire avremo entro maggio, att gli attribuiremo le risorse, vedendo e ci darà ancora una mappatura nella mappatura ne parlavo stamattina, la mappatura la mappatura ci, ci farà vedere quanto questo mondo culturale così attivo è uno pronto ad una progettualità alta con risorse che loro non hanno, diciamo così, di queste entità tutte insieme non sono abituati a gestirle, due perché uno dei requisiti premianti dei nostri bandi la capacità di fare rete, parola abusatissima. Diciamo, abbiamo fatto rete, abbiamo fatto rete, abbiamo fatto partenariato, abbiamo fatto... vabbè, ok. No, quello è un requisito concreto eh, dei nostri bandi, quindi la capacità di mettersi insieme e dico anche di più, di fare in modo che quelli più piccoli, quelli più radicati del territorio, la capacità di stendere una mano alle associazioni più piccole che sono poco attrezzate, poco eh, pronte e questo vediamo quanto anche la cultura di Torino, vedremo, saprà essere generosa perché io dico tutti siamo nati piccoli poi qualcuno ci ha dato una mano a diventare grandi quindi il requisito premiante della capacità di mettersi insieme per fare dei progetti importanti è uno dei nostri obiettivi. Concludo perché non voglio tediare e anche ehm, siamo convinte che non sceglieremo, che non, cioè che potremo sbagliare nelle scelte, eh? assolutamente, la verità non ce l'abbiamo, né io né Carlotta, siamo assolutamente convinte che in questo panorama magari stiamo abbracciando un progetto, non, ho, non abbiamo paura di questo, non abbiamo paura perché vuol dire che dovremo nel nostro percorso Cambiare leggermente la rotta, quindi abbandonare chi non è stato all'altezza della sfida e quindi vuol dire che se non lo era prima e non lo è adesso non lo sarà neanche domani e magari andare a scoprire delle altre realtà che in questo momento non ci sono, magari non non sono state veramente all'altezza o per vari motivi o tecnicamente o progettualmente di vincere questi bandi, che è la, diciamo, la maniera, eh, le, le manifestazioni pubbliche, la maniera più trasparente di distribuire fondi, quello che però noi vogliamo fare, stiamo lavorando con Carlotta, qua veramente mi taccio, eh, stiamo lavorando con Carlotta per una revisione della, de, del cosiddetto bando contributi Per una sappiamo che i termini di legge sono termini di legge la trasparenza pubblica è un obbligo e noi siamo ben felici che ci sia ma dobbiamo trovare un meccanismo più agile eh, più che proietta verso avanti non si può continuare a vivere alla giornata e in questo momento questa esigenza al di là che è una forte volontà del nostro sindaco Um, però mi stavo dimenticando di dire una cosa importante che ha detto Carlotta poi veramente mi sto zitta Il, um, cioè Carlotta ha detto una cosa importante non c'è cultura se non c'è un luogo rigenerato e qui dobbiamo dire grazie al nostro sindaco che ci ha seguito ben 110 milioni di euro di PNRR della città metropolitana per scelta le criticità di Torino sono tante eh, quindi voglio dire non credo che il sindaco avesse l'imbarazzo della scelta di dove investire questi soldi ma lì è stata una scelta di politica culturale politica con la P maiuscola culturale con la C maiuscola dove questi 10, 110 milioni di euro tutti vengono eh, diciamo investiti partendo dalla cultura quindi le biblioteche <coughs> di torino che vuol dire cultura e la biblioteca tutto quello che c'è intorno alla biblioteca la scuola il teatro il parco magari un campo sportivo quello di pensare al benessere dell'uomo e anche questo è cultura no? giuro sto Grazie. Grazie. mille Assessora, e quindi diciamo che se dovessimo fare la somma dei due commenti si capisce che non è una questione di esportare o comunque immettere dall'esterno cultura e nuove attività, ma si tratta in realtà di investire nel, con l'intenzione di riuscire a, a scovare, no? a dare la possibilità alle realtà del quartiere e alle persone che, che lo vivono di, di creare qualcosa. Um, quindi adesso passo la parola a, a Paolo Morelli con una domanda. Uh, tu lavori tanto. Ci vede lui? Paolo. Ecco lui, ci senti Paolo? Vi vedo. Ok, vi vedo e vi sento. Ok, buonasera di nuovo. E, um, quindi la domanda era, uh, tu lavori buonasera, sul territorio? Buonasera assessore, buonasera a tutti. Tu lavori dal, sul territorio, eh, scrivi del territorio, eh, tu senti che come dire, la, la cultura e quando si parla di, di rigenerazione urbana eh, c'è un, un, un sentire da parte della, della cittadinanza eh, di queste tematiche, di questi lavori? Beh, intanto grazie per avermi invitato e per portare la mia esperienza. Sicuramente rispetto a quello che hanno detto le, le assessore, io vorrei aggiungere una parola che è la parola comunità, che un po' riassume anche eh, quello che ci siamo detti. Eh, nei quartieri abbiamo visto che ci sono forze, ci sono storie, ci sono tradizioni eh, c'è un attaccamento che sicuramente eh, va indietro nel tempo anche di decenni anche di un secolo quindi i quartieri torinesi hanno delle loro storie eh, particolari la suddivisione in circoscrizioni chiaramente una questione amministrativa eh, ma all'interno delle circoscrizioni ci sono quartieri che hanno delle identità anche molto definite eh, quindi sicuramente quando si parla di eh, rigenerazione, stiamo presupponendo una generazione, quindi qualche cosa che già è nato, Generazione nel senso di generare. I luoghi sono fondamentali, questo è evidente, eh, però eh, sicuramente c'è una comunità di riferimento alla quale bisogna rivolgersi per lavorare sul territorio. Eh, posso portare la mia esperienza da questo punto di vista, eh, io da eh, un paio d'anni lavoro su, sui quartieri insieme al libraio Rocco Pinto, devo dire che il progetto è nato eh, durante il primo lockdown quando eravamo un po' tutti chiusi in casa, non ci potevamo muovere eh, dovevamo trovare qualche cosa in grado di, di unirci, di unirci lo stesso eh, farci sentire vicini ecco la prima cosa che ci è venuta in mente è stata il quartiere Il quartiere sia per chi ci abita sia per chi lo conosce o ci ha abitato negli anni eh, è comunque una, una, una cosa che definisce che crea un'identità di cittadino un'identità eh, nelle persone nelle storie siamo partiti da borgo rossini eh, che è il nostro quartiere, quello dove io abito, dove ho copinto la sua libreria, eh, abbiamo creato un libro che si chiama Borgo in Stories, uscito per Grafot, e poi siamo andati avanti. Abbiamo fatto due edizioni di Borgo Rossini e abbiamo fatto Barriera Stories. Ecco, io volevo portare due esempi proprio da Barriera Stories, visto che è anche un territorio, eh, quello di Barriera di Milano, molto interessante. e eh, Abbiamo potuto vedere che eh, lavorare sul quartiere ti consente di conoscere la città. Eh, Barriera di Milano in questo caso è sicuramente un quartiere che un po' va a riassumere qual è stato lo sviluppo di Torino diciamo dal dopoguerra eh, in avanti eh, è interessante, ci sono dei racconti spiego brevemente come funziona noi facciamo eh, una chiamata ai cittadini che eh, condividono con noi dei racconti eh, scritti da loro eh, opp oppure possiamo anche raccoglierli noi, però tendenzialmente scrivono loro: abitanti, ex abitanti, commercianti, conoscitori di quartieri. Eh, vi ricordo uno che arrivò addirittura a Vercelli, ex abitante barriera di Milano, che arrivò alla presentazione del libro, eh, l'aveva letto due ore prima online, eh, perché c'è questo attaccamento di cui vi parlavo. Ecco, raccogliendo le storie di chi conosce i quartieri riusciamo a scoprire anche qualche cosa di nuovo, qualche cosa di, di diverso, eh, qualche cosa che magari non immaginavamo, mi ha colpito molto un racconto che parlava dell'ospedale Giovanni Bosco prima della sua costruzione, raccontando che lì c'erano campi, c'erano cascine, eh, però si ritrovano anche punti di aggregazione, ad esempio c'è un racconto di eh, scusate, lo prendo in mano eh, perché eh, così mi è, mi è più facile farvi degli esempi. C'è un racconto di Davide Cattaneo che parla dei bagni pubblici, no scusate, di Via Baltea. Via Baltea eh, che è sicuramente un punto di riferimento per il quartiere Barriera di Milano, quindi ci racconta anche che cosa succede in Via Baltea, quali sono le storie che si trovano in Via Baltea. Eh, il mio lapsus era motivato dal fatto che c'è anche un racconto sui bagni pubblici di Via Lie, anche questi c'è un racconto di Erika Mattarella che è molto interessante che ci fa scoprire quali sono le storie che si incrociano eh, personaggi, persone che vanno lì e cercano contatti con altre comunità nuovi arrivi eh, persone straniere persone che vengono da altre città banalmente che trovano in realtà, come bagni pubblici, come via Baltea, eh, qualche cosa che consente loro di inserirsi in un tessuto. Ed è qui che torniamo al discorso della comunità. La comunità serve per accogliere, la comunità serve per mettere in contatto persone diverse, per lavorare sul territorio. Eh, un altro esempio che vi faccio è il racconto di eh, Davide Gambaretto che ci parla anche dell'arte, eh, parla sicuramente dei sapori, dei colori, quindi c'è un riferimento al mercato di Piazza Foroni, che pezzo di storia della città sicuramente, eh, ma parla anche di arte, eh, perché Barriera di Milano ha una sua connotazione legata all'arte, eh, naturalmente non solo quello, c'è tanto altro, però questo è un esempio molto interessante. Eh, associazioni che sul territorio lavorano che lì nascono eh, e che producono perché lavorare sul territorio vuol dire produrre vuol dire creare eh, contenuti creare storie relazioni e vi posso dire che con questi libri eh, io ce li ho qua, insomma, vederli anche, è anche emozionante, delle volte prenderli in mano. Ora stiamo lavorando su Porta Palazzo, poi lavoreremo su Santa Rita, usciremo da Torino, andremo a Sparone, in Valle Orco. Quindi, insomma, è una cosa che si può riproporre e le persone non vedono l'ora di raccontarsi, di raccontare i loro quartieri. C'è un amore viscerale per i quartieri torinesi, ma questo naturalmente si applica a tutti i quartieri di tutte le città. Dobbiamo partire un po' da quello. La prima cosa che accomuna una comunità, scusate il gioco di parole, è il luogo. Qui torno al discorso che faceva prima la signora Salerno. Cioè, il luogo è fondamentale eh, perché servono punti di ritrovo, punti dove stare... Punti dove produrre, eh, punti dove incontrarsi, eh, perché le comunità funzionano in questo modo. Eh, ultima cosa, poi chiudo, lascio la, la parola a voi, poi magari se, se c'è tempo ci torniamo. Eh, la cosa più interessante che è nata da, questa, da questo progetto, progetto Stories, che viene, eh, prima non l'ho detto, pubblicato dall'editore Grafot, è una collana, che portiamo avanti con l'associazione ponti di parole eh, la cosa più interessante è che questi libri non, cioè il libro è un oggetto che viene dopo la cosa più importante è il racconto collettivo che si costruisce e diventa quasi un documento noi possiamo utilizzarlo per partire e approfondire in una direzione o in un'altra fare in un secondo momento anche un lavoro storico quello si può fare eh, prima eh, si è parlato, adesso non ricordo eh, quale delle due assessore, ha citato il, um, il rapporto un po' con, uh, con il territorio, con il fare rete, forse l'assessora Purchia. Eh, ecco fare rete è anche questa cosa qui, mettere insieme le persone, eh, far sì che si raccontino e scoprire insieme pezzi di memoria eh, che si rischiava di perdere, anche la memoria è fondamentale. Eh, L'ultima battuta, vi posso dire che su Borgo Rossini Stories, noi arriviamo fino all'inizio del 1900. Ecco. Grazie. Grazie Paolo. E quindi io a riprendere adesso, eh, in base a quello che ha detto Paolo, eh, una parola, no? attaccamento. Eh, perché questo? Perché eh, non mi sono presentato prima, io sono Damiano Grilli e ho fondato il Falchera Lab, che su Falchera porta avanti attività sociali, eh, eventi e via discorrendo. Perché attaccamento? Perché alle volte su, sui social, quindi su Instagram o su Facebook, riceviamo dei messaggi eh, da delle persone che ci dicono eh, «Ah, bello quello che state facendo sul territorio, eh, ho lasciato Falchera 30 anni fa». Cioè, e quindi fa riflettere no? come ci sia appunto questo attaccamento, no? questo percepirsi del territorio, eh, senza poi calcolare che ci sono delle, mh, dei luoghi, no? come giustamente eh, diceva l'assessore la, la, Salerno, dei contenitori dove le persone si ritrovano. A Falchiera, ad esempio c'è il discorso del lago. No? Ehm, quindi fare rete sicuramente eh, nel nostro caso ad esempio eh, significa cercare di unire tutto quello che già diverse associazioni stanno facendo farle comunicare um, ad esempio l'ultima attività che abbiamo portato avanti come, come Falchera Lab è stato uh, un murales murales che abbiamo prodotto con un artista di strada Karim eh, e che attualmente è, è esposto dentro la scuola Leonardo da Vinci quindi un progetto uh, che viene dalla strada per la scuola, per i ragazzi, cioè immaginatevi una parete grossa così: prima era arancione, adesso c'è un murales. Mannaggia, non ho portato la foto, ma se andate su, su Facebook la, la trovate perché è come immagine di copertina. Un pesce e un'aquila, eh, anzi un falco, per rappresentare il quartiere, no? Perché se chiedi alle persone cosa rappresenta Falchera il lago lago che attualmente è stato bonificato che attualmente è motivo d'orgoglio no? per i falcheresi perché possono vantare un luogo dove possono dire uh, sì è vero falchera è, è stato questo, è stato quest'altro di falchera si dice abc eh, però adesso noi a falchera abbiamo un lago abbiamo il lago di falchera dove si può andare in bicicletta dove uh, ti puoi godere non lo so, gli eroni, le papere eh, e quindi le persone come dire se hanno attorno no? come si diceva prima un ambiente Ambiente, eh, come dire che a cui uno dà valore loro prendono valore e di conseguenza eh, magari hanno anche molte più opportunità per fare cose per darsi modo di eh, creare cose per il quartiere e, mh, io adesso mh, giusto per non andare troppo sul lungo eh, chiederei eh, prima all'assessora Purchi e poi all'assessora salerno eh, quindi gestitevi un po' voi senza... eh, due cose prima c'era la, la se possiamo tornare indietro con le slide ah, no non so io la regno ah, no. ok e quella prima con il, il grafico della, delle montagne sì. io, volevo, io volevo, voglio tutte le slide che fanno vedere quante sono le esatto quella lì quella lì, quella lì. Eh, esatto esatto esatto. e quella dopo era quella della esatto sì. Guarda lì che si vedono le tipologie le delle tipologie attività. Eh sì, sì, sì, no. Eh, questo è molto interessante, ma quella, quella, di prima, quella di prima, perché colpisce? Perché se voi, se voi guardate, eh, fanno comunella, attenzione, eh, se voi guardate la, la, la quantità di associazioni per abitante, la circoscrizione 6 è quella con il valore più alto in percentuale e di conseguenza chiedo eh, prima alla Purchia e poi eh, all'assessora Salerno, eh, questo valore ce lo si può aspettare? C'è forse un, un, come dire, un retroscena, un, una qualche motivazione? Allora, Forse sono la persona meno indicata per rispondere, uno perché eh, mi dispiace eh, non sono di Torino. E quindi eh, vivo a Torino, amandola profondamente, orgogliosamente, ma da appena 17 mesi. Talmente una full immersion che mi sembrano 17 anni. Perché c'è questo? Perché secondo me quello è stato, eh, ma è una mia sensazione, eh, non viene da un'analisi, la mia analisi è quella che non è detto che non sia che non vada bene cioè, no, nel senso proprio infatti, perché abbiamo una, una visione esterna magari. no no ma voglio dire eh, va benissimo però secondo me è una di quelle eh, di quei territori dove per una incredibile no? l'ha detto prima Paolo prima parlando dei quartieri dell'amore dei quartieri il radicamento a quel territorio il risultato, nonostante tutto, nonostante l'industria, nonostante tutto, l'emigrazione, eccetera, eccetera, più forte culturalmente negli altri e quindi ha prevalso. E altri territori, ribadisco, che per me è stata una triste sorpresa, la 2 e la 3, che dovrebbero, per anche tipologia di abitanti, per tessuto, essere più vive da un punto di vista che potrebbero osare di più e allora il nostro lavoro è lì perché le faremo usare, aiuteremo la 6 ovviamente che ha il top 10 se no poi Carlotta si arrabbia, non scherzo, ma, ehm, ma sicuramente noi dobbiamo eh, fare in modo di eh, riequilibrare questo grafico perché le, le, la potenzialità di Torino è enorme da questo punto di vista, veramente enorme, rara, rara e quindi per me è stata, devo essere sincera, me l'aspettavo però e sapevo già, pur non essendo di Torino, non avendola frequentata per tanti anni eccetera, i miei collaboratori ve lo possono dire, cioè sono sicura che la 6 è quella più alta vocazione culturale, un po' per... Così, hummus che avevo sentito, persone che avevo incontrato, non occupandomi di questo lavoro, ma occupandomi di altro al reggio. Mentre invece Carlotta invece può rispondere con molta più cognizione di causa di me. Prego, Carlotta. Di conseguenza, sì, passiamo la parola all'assessora Salerno. E in più, oltre a commentare questo discorso qua, io direi anche, visto che parliamo di Torino e siamo di Torino, Um, oltre alla 6 in generale su Torino cosa possiamo vantare come eccellenze um, di attività sul quartiere? Allora um, qualche anno fa pochissimi <ride> quando ho cominciato a, a fare attività diciamo nell'associazionismo intorno ai vent'anni. una delle prime esperienze di fronte a cui mi sono trovata, credo fosse il 2002, eh, furono i percorsi di teatro e comunità a Torino. Quindi i percorsi che partendo da progettalità e da fondi, <ride> c'è Maltese lì, <ride> ciao Cesco, eh, i, i progetti eh, che sostanzialmente coinvolgevano una serie di associazioni eh, cittadine praticamente tutte le associazioni che volevano si manifestassero su progetti di teatro e, e, e creazione di comunità col quartiere quindi lo strumento del linguaggio artistico corporeo dell'espressione artistica per quello io mi trovai in, in questa dimensione mi trovai in questa dimensione sulla 6, in cui, che è il posto in cui avevo, fatto, avevo iniziato a fare attività. Cioè io nasco lì fisicamente, nelle case col bagno sul ballatoio di Corso Palermo. Poi i miei genitori andarono, andarono via, si trasferirono, però io poi tornai a fare attività lì nella zona di Viale Cavallo. E la prima cosa che decidemmo di fare fu una mappatura delle associazioni, scoprendo il numero mostruoso di associazioni che c'erano soprattutto sul territorio della circoscrizione 6 e in parte della circoscrizione 7. Generalmente l'associazionismo, non solo culturale, l'associazionismo in generale è un anticorpo, è una risposta anticorpale a una situazione, come dire, che viene percepita da, dalla comunità come possibilmente critica barra intrusiva. Quindi Barriera di Milano ha reagito con gli anticorpi a quelle che erano le derive xenofobe già allora per l'immigrazione degli anni Sessanta e, per, e reagì con gli anticorpi per stare vicino al, alla comunità, perché la comunità era fragile, aveva bisogno perché c'erano gli immigrati dal sud Italia, perché erano eh, spaventati, perché erano soli, perché andavano in barriera di Milano perché non gli affittavano le case dalle altre parti. Perché, per esempio, in circoscrizione 2, quindi in Santa Rita o nelle parti di Mirafiori, andava chi era già un attimo messo meglio e quindi che aveva già una situazione leggermente migliore mentre in barriera arrivava chi magari aveva 5 6 7 figli non trovava da nessun'altra parte poi ovviamente cominciarono ad avvicinarsi tra di loro le comunità regionali per stare vicino a persone che conoscevano le famiglie quindi arrivava la comunità dei cerignolani arrivò la comunità non solo di cerignola la comunità di, di corato insomma tutta la parte pugliese allora quando, come dire, il tessuto, poi c'era un tessuto operaio, in quel caso anche politicamente profondamente di sinistra, quando il tessuto si trova a doversi unire perché lo Stato c'è poco, parliamo di anni in cui... Come dire, La risposta dello Stato era confusa, parliamo degli anni 60, eh, come dire, esplosione demografica della città, scuole che venivano costruite nel giro di tre anni per durare cinque anni e ce le abbiamo ancora in piedi adesso, perché il nostro problema sono le scuole, non sono le scuole di inizio novecento, sono le scuole degli anni 60, che appunto avevano tirato su in fretta e furia perché nascevano bambini, c'erano bambini, ma tanto fra cinque anni le buttiamo giù e ciao, grazie. Allora la risposta a quel bisogno di comunità fortissimo perché c'era disgregazione sociale, perché c'era disorientamento, la risposta per fortuna, positiva e meravigliosa era l'associazionismo che quindi cominciò a nascere, a crescere, a diventare una tradizione di territorio, una tradizione tra l'altro se ci pensiamo, l'articolo della Costituzione che, che, che, come dire, che invoca la sussidiarietà in realtà prende le mosse da ciò che di fatto era ed è sempre stato. Eh, quindi i dati in realtà, al di là dell'orgoglio che ovviamente portiamo, ma risalgono almeno in 50-60 anni fa sicuramente le caratteristiche come dire ehm, ogni territorio ha le proprie caratteristiche che non sono necessariamente coincidenti con la presenza delle associazioni quello è l'elemento, c'è un modo di ritrovarsi di riunirsi e di fare vita sul territorio che magari si esprime diversamente perché ognuno ha le proprie caratteristiche in alcune porzioni della città, la 6, la 7 eh, sulla 6 sia barriera che falchera, la tradizione era nel momento in cui voglio unirmi, creo un'associazione, creo un partito, creo una, una, una sezione di quartiere, mi trovo, discuto e dibattito. E dibatto. In alcune zone della città la tradizione è stata differente, è stata su forme differenti, su forme di solidarietà, per esempio molto legata alle parrocchie molto legata alle comunità religiose in alcuni casi molto legata alle scuole quindi in realtà questo dato che è incredibilmente importante per tutto il percorso che stiamo facendo è un dato che ci dice la fotografia di un pezzo di caratteristiche della città, ma Torino ha avuto la capacità di rispondere con questi anticorpi sociali e di comunità su ogni territorio solo che l'ha fatto secondo lo sviluppo che era del territorio ripeto, le, la, le circoscrizioni per esempio due, tre erano molto col, connotate per l'attività di riferimento rispetto alle comunità parrocchiali e anche una parte della, della 4, molto meno anche se ci sono ovviamente delle realtà importanti appunto di quello che avveniva per esempio nella 6 nella 7 cosa dobbiamo fare? intercettare questo tipo di percorso, sempre in quello che dicevo prima cioè nel rispetto eh, nel rispetto delle identità quando nel 2017 stampa scrisse un articolo nazionale eh, dedicato, ahimè, perché quando scrivono di Falchera devono sempre scrivere in negativo, Salvatore se lo ricorderà, il cui titolo era Il quartiere che è senza speranza. Oltre ad essere pagina, prima pagina nazionale, grande firma, oltre ad aver avuto un colpo al cuore quando l'ho letto, io poi ho provato a rispondere a stampa con una, con una lettera che ovviamente non è stata pubblicata, ma che poi a Falchera abbiamo cercato di far veicolare. Falchera in particolar modo, per esempio, è l'esatto contrario di un quartiere senza speranza, l'esatto opposto, quello è un posto in cui le panchine hanno i nomi, in cui i, resi i, i residenti del quartiere hanno un nome per ogni panchina, per ogni buca, per ogni angolo, per ogni albero, per ogni condizione di ogni arbusto. Quello è il contrario di essere senza speranza, è un attaccamento viscerale, amoroso nei confronti di una porzione di territorio che un po' come funzionava una volta con uh, i membri della famiglia, io posso criticare, quindi io che sono falcherese posso dire che falchera ha i suoi difetti, ma tu che sei di fuori, non lo puoi fare, allora da lì parte, come dire, quella che può essere la valorizzazione di un amore profondo che non ha, secondo me, non ha uguali, N un amore di comunità e, e di identità che non, ha, che non ha uguali. Certo che questo va unito alle sfide della trasformazione, come dire, sociale che ci, ci troviamo a vivere quotidianamente. No, scusa Caralotta, volevo dirti che secondo te, adesso non è che voglio rubare ne so. <ride> Cioè, molto timidamente ma secondo te non ha influito su questa esplosione questa diciamo antidoto no? questa anti quest esplosione di anticorpi sulla 6 e sulla 7 anche in parte anche grazie a tante, tanta commissione involontaria di culture? assolutamente sì eh, perché questo non sì. è un dettaglio eh? mondi quella... che si incrociano mondi che non si amano si incrociano per necessità poi imparano ad amarsi e poi si associano secondo me una, anche per rispondere alla sua domanda un, una grande rilevanza ce l'ha questa grande immigrazione dal sud, dai calabresi ai campani ai, ai pugliesi ai siciliani che hanno trovato diciamo tra virgolette ricovero in quel quartiere lì e te la dice lunga perché insomma è un quartiere che comunque li ha inclusi, magari non all'inizio però li ha inclusi. Assolutamente sì, ehm, allora io spesso come dire chiacchiero con, con mia nonna che ha 90 anni e vive in barriera ovviamente, vive proprio alle spalle di Piazza Foroni. Ehm, e il, come dire, Spesso cercando di ragionare insieme facciamo il parallelo tra quello che è stato il loro percorso e il percorso attuale della situazione in cui, in cui si trovano e delle differenze di fronte a cui si trovano. Una cosa che racconto perché per me è stato significativo, mio nonno aveva un negozio di biciclette che ha tenuto fino al compimento dei 90 anni, adesso ne ha tre, 93. Quindi fino a tre anni fa mio nonno aveva l'ultimo negozio di, di, di riparazione di biciclette rimasto a Torino in cui veramente riparavano le biciclette, c'erano cioè i ragazzi fighetti con la bici a scatto fisso, la ciclofficina, no, aveva la bottega anni 60 in cui si riparavano le biciclette degli operai. L'ha ten tenuta aperta fino a 90 anni per, per fare qualcosa, per tenersi attivo, per, eh, per non, non chiudersi in casa, ad un certo punto ha cominciato a riparare le biciclette dei venditori di rose perché gli ricordavano se stesso perché andavano lì e con 5 euro riparavano una bicicletta un po' sgangherata che li portava in giro a vendere le rose in giro per la città. E poi ha cominciato a cercare qualcuno perché non si rassegnava all'idea di lasciarla la, la bottega. E abbiamo provato, abbiamo chiamato, abbiamo chiamato ragazzi, non c'è stato verso rispetto perché era un percorso incerto, perché era faticoso. E alla fine chi ha preso il posto di mio nonno? Il papà di un bimbo che va a scuola lì vicino, marocchino, che ha 37 anni, che è arrivato quattro anni fa e che prima scaricava cassette al supermercato e ha detto, quello mi sembra un, un salto. E quindi adesso la bottega vive e vive perché c'è questo ragazzo marocchino che porta avanti il percorso che allora aveva preso un, un signore pugliese.